Buongiorno amiche e amici di Volumbrite, io sono Noemi e siamo qua con la protezione civile per una città resiliente al Parco delle Vallette con Tiziana, la disaster manager della protezione civile. In uno stato di emergenza come ci si muove? Allora, le emergenze si dividono in tre categorie. La categoria A che è un'emergenza che si gestisce a livello locale, quindi il comune può gestirsi in autonomia. Di livello B dove l'emergenza è un po' più significativa e quindi eh, forse necessita anche il supporto di un'altra forza, di un altro ente. E l'emergenza di, di tipo C dove eh, si attiva ovviamente a livello centrale il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. Eh, ora dipende da cosa vogliamo parlare se a livello locale o a livello nazionale dunque a livello, loca a livello locale ovviamente una città come Torino riesce comunque a, gestir a gestirla senza avere grosse necessità di creare campi, ovviamente, eh, campi come quelli che vengono creati quando in una zona dove c'è stato il terremoto ovviamente eh, sono necessari invece per quanto riguarda il supporto che la colonna mobile può dare ad una zona terremotata facciamo un'ipotesi di questo genere eh, funziona in questo modo si attiva eh, con tutto il meccanismo regolato dal dipartimento quindi a livello regionale eh, parte questa colonna mobile che ha eh, si che si autogestisce ovviamente perché arrivando in una zona terremotata non c'è nulla per cui devi essere in grado di mangiare, dormire, avere tutto quello che ti serve per poter fare lì un campo e poi una volta arrivati sul posto si organizza, si trova un luogo adatto dove poter istituire questo campo e eh, come quello che per esempio abbiamo fatto noi all'Aquila era un campo eh, che aveva praticamente le tende per noi soccorritori, quindi volontari e noi più la cucina da campo che era quella che veniva utilizzata per dare da mangiare alle persone che avevamo lì terremotate ed erano circa 500 pasti al giorno. Tra l'altro all'interno del campo era anche stata istituita una tenda per i bambini dove facevano anche una sorta di scuola, gioco eccetera. C'erano ovviamente anche i psicologi per il supporto alla popolazione e il supporto anche per eh, i soccorritori perché comunque in certe situazioni anche i soccorritori hanno delle necessità psicologiche vivendo in una situazione già difficile. E per voi invece come la vivete, una, un disastro? Ma noi ovviamente, allora, per quanto mi riguarda, parlando personalmente, per le persone che io conosco che fanno questo tipo di lavoro, credo che deve essere una cosa che comunque, eh, a parte il, il lavoro che devi fare, è una cosa, come dire, una passione una passione rispetto al poter aiutare comunque le persone che hanno bisogno e quindi anche tra le persone che fanno questo tipo di attività c'è un rapporto molto particolare quindi di collaborazione anche a livello affettivo si creano delle situazioni perché vivendo insieme eh, per, lungo per lungo tempo si creano anche dei rapporti abbastanza forti quindi io a me è un lavoro che piace molto, lo faccio da più di vent'anni quasi, quindi perché? Ottimo. Non ho altro da dire sotto questo punto di vista. Meno male allora. <ride> Basta, fermo. Grazie allora Tiziana, arrivederci. Poi la voglio vedere.